Oggi vi voglio far vedere come definire dei prezzi speciali all'interno del vostro sistema di prenotazione online quindi all'interno del vostro sistema di booking online Hai una struttura ricettiva, un bed and breakfast, un agriturismo, un hotel?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 Con i prezzi speciali puoi definire determinati prezzi in determinate stagioni, dell'anno, oppure in determinate settimane, oppure a seconda della festività. I prezzi speciali andranno a modificare quelli che sono i costi predefiniti, cioè quelli che abbiamo impostato precedentemente, che sono i prezzi standard, quelli di base, nella pagina tabelle tariffe. Vediamo subito come. Dopo aver impostato una tariffa base per ogni camera, si possono impostare quelli che sono i prezzi speciali. Quindi special price. Cosa sono i prezzi speciali? Sono prezzi ad esempio dettati dalla stagionalità. Quindi ad esempio luglio e agosto avranno un prezzo maggiore rispetto a quelli di tutto l'anno. Oppure Pasqua e Pasquetta o Capodanno, Natale. Oppure semplicemente si possono creare dei last minute e quindi diminuire il prezzo standard. Vediamo come fare. Basta cliccare su new special price e qui impostare dei parametri. Innanzitutto definiamo da quando a quando vogliamo creare questo prezzo speciale. Supponiamo di voler creare un last minute per l'epifania. Dunque decidiamo che la prima settimana di gennaio, quella che va dal, dal 2, visto che l'1 è festa, dal 2 al 10 gennaio, Creiamo una tariffa che chiamiamo Last in Epifania. E adesso definiamo alcuni parametri: ad esempio, si ripete ogni anno? No facciamo che questa lo facciamo soltanto per questo anno se invece vogliamo che si ripeta ogni anno quindi ad esempio una tariffa che eh, riguardi il capodanno no possiamo far sì che si ripeta ogni anno e basta cliccare su yes qui ci chiede se il check in deve necessariamente iniziare durante questa stagione chiamiamola così ecco io cliccherei su no, nel senso che qualcuno può prenotare anche prima e, ehm, e per questi giorni qua avrà questo sconto che ora definiremo. Qui si può impostare anche se valido durante tutti i giorni della settimana e quindi non clicchiamo su nessun giorno oppure selezioniamo uno o più giorni con lo shift. Il tipo? Allora, voglio che sia decrementato di un tot percentuale, ad esempio del 10%. Inoltre, si può far sì che, a seconda di quante notti vengono prenotate, si può fare un ulteriore sconto di un tot percentuale. La percentuale si può anche cambiare in euro, quindi si può fare uno sconto di 10 euro anziché del 10%. e Inoltre, si può decidere... In quali stanze definire questa tariffa quindi un last minute ad esempio che eh, prende soltanto la camera standard ecco che qui è apparso camera standard se noi ci clicchiamo qui possiamo anche definire ulteriori parametri e cioè se fare uno sconto siccome la camera standard ha due occupazioni quindi è per due persone Possiamo fare uno sconto oppure aumentare la tariffa per un adulto oppure per due adulti. E inoltre bisogna cliccare sul prezzo di riferimento. Noi abbiamo impostato soltanto un prezzo standard e quindi come prezzo di riferimento avremo lo standard. Quindi il 10% di sconto lo avremo sul prezzo standard. Qua possiamo definire se è una promozione oppure no. Quindi se è una promozione, tutti quelli che acquisteranno questo last minute eh, entro un tot di ore, entro un tot di giorni, entro un determinato giorno, potranno usufruirne, altrimenti non sarà più valido. Se noi invece deselezioniamo promozione, questa tariffa sarà sempre valida finché non scadrà. Ora possiamo cliccare su Save, oppure se ne vogliamo creare un'altra. Seven New. Un ultimo parametro da vedere è se vogliamo arrotondare il prezzo e quindi possiamo arrotondarlo in eccesso o in difetto oppure possiamo semplicemente disabilitarlo e quindi viene un calcolo preciso di quello che è il 10% dello sconto sul prezzo standard.